a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo outfit ragazzi andremo a fare quello che vedete, che state vedendo a schermo eh, spero che vi piaccia, spero non è un outfit molto buggato o chissà cosa però è abbastanza carino da vedere perché comunque sa, sto gilet in pratica senza camicia sotto è abbastanza particolare insomma, anche perché non si fa così facilmente ma si fa con un bug allora per partire ragazzi avete bisogno di questo completo questo completo lo tirate fuori da una qualunque attività della rockstar eh, modalità competizione quindi non so a terra e sotterra quello che cazzo volete e quando avete questo completo possiamo partire ragazzi allora innanzitutto mettete una sneakers rossa potete trovare vari modelli insomma a vostro gusto anche per il gilet è la stessa cosa ragazzi ci sono vari colori vari modelli quindi potete scegliere quello che volete automaticamente anche il pantalone il mio è solamente uno spunto ragazzi a questo punto quando avete messo la sneakers rossa e andate a scegliere il gilet rosso in pratica con questa camicia eh, fatto questo togliete comunque il casco antiproiettile togliete il paracadute e andate a salvare questo completo qui devo trovare un posto dove salvarlo e è nulla. Salvate questo completo. Una volta salvato questo completo, vi avviate dentro un'attività. Ragazzi, allora, eh, io generalmente, anzi, solitamente, mi avvio in un lavoro di Però, prima di fare questo, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo buggare la maschera da chimico, quindi dovremo avere questa tuta da chimico con la maschera e dovremo buggarla con il completo su cui stiamo lavorando in questo modo una volta buggato il tutto, che cosa dovete fare? dovete salvare il completo salvate eh, nuovamente il completo e andate ad avviare la missione una volta che siete dentro la missione ragazzi vi troverete in questa situazione con le braccia a mezzo invisibili però vi basterà selezionare i guanti e le braccia torneranno ma la camicia non ci sarà potete anche se usate un'altra camicia mettere direttamente le braccia invisibili però non vi restano ragazzi quindi ve lo dico in anticipo è inutile provare perché ho già provato e una volta messi i guanti che cosa dovete fare? mettete un bracciali di pelle nere, potete scegliere questi o comunque potete scegliere quelli con gli aculei, insomma a vostro gusto, come mi piace più a voi, insomma a me piace così, ho fatto così. E ripeto sempre, i miei completi sono uno spunto per le vostre idee e magari se non conoscete qualche bug vi porta a conoscenza di qualche bug. Una volta fatto tutto uscite dalla missione, salvate il completo prima della missione e poi lo risalvate appena usciti quindi a questo punto ragazzi dovremo mettere il casco verde mettete il completo che avevamo all'inizio e vi mettete sul completo su cui state lavorando quindi in questo caso io azzurro che poi non sarebbe azzurro andate su paracadute, salite in auto e non appena si sta togliendo il casco e dovete selezionare il completo è abbastanza semplice, a me adesso non è riuscito ma comunque è abbastanza semplice il passo non è eh, poi così difficile ragazzi perché io adesso con questa cassa di X80 Proto non riesco a vedere bene il tempo. Comunque come avete visto abbiamo fatto il tutto, abbiamo messo il casco antiproiettile. Quindi a questo punto non ci resta che andare a salvare il completo ragazzi. allora adesso possiamo già mettere per esempio delle maschere adesso vi faccio vedere mettiamo per esempio io ce l'ho già comprata queste cose quindi voi dovrete andare nei rispettivi negozi e cercare tutto quello che vi serve io metto questa maschera qui ragazzi vado a salvare il completo con questa maschera e successivamente andrò a mettere un occhiale da sci verde perché gli darà quelle righette di verde sotto gli occhi che riprenderanno un po' il completo, il rosso e il verde in generale insomma, no? quindi andiamo a fare nuovamente il glitch del telescopio e andiamo a baggare gli occhiali, ragazzi andiamo a mettere gli occhiali e andiamo a mettere eh, questi occhiali da sci verdi perché adesso vedrete che comunque nella... Diciamo nella maschera si vedranno queste, queste righe verdi, non si vedranno i bulli degli occhi perché ci saranno le lenti. Comunque avremo queste righe verdi a questo punto. Ragazzi, l'ultimo passo da fare è mettere il borsone delle rapine. Generalmente si usa un elicottero, però comunque basta lanciarsi con il paracadute. Infatti, ragazzi, vado a mettere il borsone delle rapine e lo vado a mettere eh, qui in garage, da, cioè non in garage nella torre dal momento che ho fatto tutto il glitch qui senza neanche muovermi prendete il paracadute che sta sopra al tetto vi lanciate e, e andate a mettere il borsone delle rapine selezionate il completo che volete, su cui volete il completo in questo caso io azzurro posso per, per, per dargli il nome e una volta fatto tutto avremo il completo con il borsone delle rapine ragazzi spero che questo completo vi piaccia non è un completo particolarmente baggato però è abbastanza carino detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti